Oggi voglio farvi vedere come realizzare questa stella di Natale. Per realizzare la stella di Natale in gomma eva abbiamo bisogno di fogli di gomma eva. Io li ho presi glitterati. Fil di ferro colla a caldo, un ferro da stiro che ricopro con la stagnola per non rovinare il fondo, le sagome e forbici, pinze, eh, tronchesini per il fil di ferro. Mi aiuto anche con la pinzetta per non scottarmi. Cosa, creiamo le sagome, che sarebbero queste due. Un fiore più piccolo e uno più grande. Per creare le sagome, realizziamo due quadrati che abbiano una differenza tra l'uno e l'altro di due centimetri. Allora io faccio 10 per 12, Io faccio un quadrato, quindi realizzo un quadrato 12 per 12 e un quadrato 10 per 10 per avere questa dimensione qua. Se la volete più grande dovete fare un quadrato, non so, 11x11 11, e l'altro quadrato deve essere di 2 cm più grande, quindi 13x13. 13. Allo stesso modo se la volete un po' più piccola, non so, volete farla 9x9, l'altro quadrato lo dovete fare 11x11. I due quadrati, quindi, devono avere sempre 2 centimetri circa di differenza. Allora... I miei due quadrati. Piego a metà il quadrato e lo piego ancora a metà, traccio una diagonale e faccio come una foglia, la classica foglia. ritaglio e ottengo la prima sagoma quella più piccola ora faccio la seconda stessa cosa Qui ho la seconda sagoma. Ora prendiamo il nostro foglio di carta di goma Eva e vado a disegnare le sagome. Devo disegnare due sagome grandi, vedete, una e una due e una piccola. in questo modo. Non ha importanza che siate molto precisi perché il fiore naturalmente un po' asimmetrico piace, è più da una parvenza di più naturale quindi dobbiamo fare una di quelle piccole e due di quelle grandi una e una due ora andiamo a ritagliare quindi per un fiore devo avere tre elementi questo ricavato dal, dal quadrato piccolo io ho già ritagliato le due dal quadrato grande che questo è il, il dritto naturalmente ora ora vado a accendere il mio ferro da stiro per modellare la gomma Eva allora ho caldato il mio ferro da stiro ho messo su una scatola e ho protetto la, eh, la piastra con della carta stagnola faccio scaldare il un petalo vedete la diventa morbido lo piego diventa morbido lo piego sulla costa e Modello un pochino la punta del petalo. Vedete, da dritto è diventato così. Faccio con il successivo. Il petalo, intanto che si raffredda, lo piego e lo arrotondo un pochino. Caldo, piego sulla metà e lo scaldo il petalo finché da rigida la gomma diventa morbida, vedete morbida piego sulla metà e la punta la no, mando verso il basso un pezzo di fil di ferro, con delle pinzette coniche gli faccio un cappietto e ora andiamo a assemblare il nostro fiore, adesso abbiamo i tre elementi sagomati. Prendiamo il più piccolo, foriamo nel centro, Mettiamo un po' di colla a caldo, impediamo il, se, il secondo elemento, sempre lo buchiamo nel mezzo e lo incolliamo sul primo, posizionando i petali nel, in questa maniera. Vedete, i petali eh, li ho posizionati in, in maniera tale che non si sovrappongano. E ora siamo a questo. Adesso metto di nuovo un po' di colla a caldo e infilo anche il terzo elemento. Stando attenta a mettere i petali nel, nello spazio tra i petali precedenti. Adesso per il centro io ho preso del nastro eh, dorato, un quadratino, lo piego di a metà e lo appallottolo su se stesso. Se sfila come il mio un po' di accendino per fermarlo. E adesso il bottone centrale lo vado a incollare con la colla a caldo così copro il cappietto del fil di ferro ecco fatto. il mio fiore è pronto lascerò il fil di ferro così per fissarlo sull'albero di natale questo tutorial vi sia piaciuto, arrivederci alla prossima da 1, 2, 3 ricreo.